Consentitemi di iniziare con una battuta, anche per l'affetto che è nutro per Filippo e per la Fondazione. Oltre ad inventare le biblioteche di comunità, dobbiamo inventare i convegni di comunità, perché negli altri campi abbiamo raggiunto un livello di sensibilità e di integrazione per le persone con disabilità ottimale. Nei convegni inconsapevolmente, no, c'è una concezione spartana dei convegni, tutti coloro di sotto di 1,30 m non possono partecipare, ovviamente è una battuta, consentono, però serve ad aprire la strada verso un modo diverso anche di, di immaginare questi momenti. Non è ovviamente un richiamo, anche perché io appartengo a quella scuola di pensiero, che sostiene che le discriminazioni andando alle persone con disabilità vengono commesse in modo inconsapevole quindi è solo una battuta che cosa farò io come assessore alla cultura in questa fase del comunità marcherò a uomo gli assessori al patrimonio e ai lavori pubblici e agli uffici li marcherò diciamo a uomo e comincerò a immaginare cominciamo ad immaginare come questo bellissimo progetto davvero innovativo, davvero ambizioso e che davvero parte da un'idea di comunità al di là della terminologia, possa portare un reale beneficio all'interno di questo contenitore ma soprattutto all'esterno di questo contenitore. Difficile aggiungere altro a quello che è stato egregiamente detto dai colleghi assessori e dalla dottoressa Viverini, con la quale diciamo, abbiamo una visione rispetto a questa tematica molto simile e particolarmente attenta. Porteremo la cultura della lettura, attività dell'uomo utile ad aggregare, fuori da questi blocchi. E lo faremo con gli strumenti innovativi che la Fondazione conosce perfettamente e che da parte mia e dall'amministrazione non, non ringraziamo mai abbastanza per il grande lavoro di, di attività culturale che fa, che fa da tanto tempo, anche in maniera egregia. Immaginare uh, in questo periodo, oppure, quando le oppure attività della comunità comunitario ripartiranno, anche quello di poter organizzare, qui diciamo, faccio delle proposte uh, di aggregazione per categorie e gruppi di cittadini che abitualmente non, quello che la dottoressa chiama aggredire, diciamo, io dico suggestionare, sollecitare, incuriosire alla, alla lettura e all'attività collaterale alla lettura, che possiamo fare anche fuori da qui. Sino ad oggi, in questi primi mesi del mandato, abbiamo potuto sostenere delle iniziative molto interessanti, come dicevamo prima, la Biblioteca Innovativa la Scuola Formale, il Comune contribuisce alla realizzazione di questa biblioteca. Abbiamo inaugurato qualche mese fa una biblioteca scolastica, un circolo di scuola alimentare. Ci piacerebbe mettere in rete anche le, non solo le biblioteche delle diverse associazioni e fondazioni che ormai da tanto tempo accumulano e conservano la nostra storia, ma per esempio anche mettere in rete le biblioteche scolastiche di tutti gli istituti, Il liceo scientifico e il liceo massico hanno una buona, che insieme a tutte le altre biblioteche potrebbe essere messa in rete e eh, diventare patrimonio comune. Potenziare l'attività della biblioteca comunale, anche aprendo la biblioteca non comunale all'associazionismo e al privato sociale del territorio. Abbiamo oggettivamente delle difficoltà di orari dell'apertura della biblioteca. È nascondici. E quindi, aprendo il territorio, possiamo colmare quel gap che, sino ad oggi, anche per la scarsità di risorse, costringe, per esempio, gli studenti a, dopo una cent'ora, a dover lasciare la biblioteca e a non poter studiare. La biblioteca è, nonostante questa, questa difficoltà, è vissuta dai nostri, nostri ragazzi. I nostri ragazzi ci vogliono mettere anche del, del proprio nelle attività. Oppure altre iniziative che potremmo mettere in piedi, per esempio suggerisco uh, le letture per le persone non credenti, è una bellissima iniziativa che hanno fatto a Bari, ho letto qualche. È un'iniziativa interessante, insomma, insomma. In sostanza, io ormai lo dico, dico sempre questa frase, forse rischio di diventare noioso, però la dico. cioè, noi dobbiamo portare la cultura nei luoghi dove eventualmente non arriva. Quindi quello è un processo, secondo me, corretto di fare cultura. Difficile eh? utilizzare lo schema classico dei, dei luoghi della cultura, o meglio, inopportuno, secondo me. Queste sono le prime due, tre iniziative che mi vengono in mente che non oso immaginare senza la collaborazione della Fondazione Di Magno che da sempre ormai è un faro in, in questo settore, in questo campo e che ovviamente ringrazio io terminerei qui nel senso che io sono l'assessore che godrà del lavoro di altri Dico, dico la verità. E nel godere di questo lavoro mi auguro anche come assessorato di poter mettere dentro delle visioni, delle idee di comunità che sono tipiche delle società che si interrogano, che si fanno delle domande, anche la costruzione della stagione teatrale che abbiamo fatto con il Teatro Pubblico Pugliese ha previsto l'attività di formazione per il pubblico attraverso la lettura di alcuni libri nelle biblioteche private del nostro comune. Anche quello è un modo per ehm, io dico suggestionare, incuriosire il pubblico dei, dei lettori. E poi dobbiamo dirci in maniera cioè leggere fa bene anche al fisico. Diciamo, si, è, si vive di più quando, quando si legge, perché il, il cervello rimane allenato e dal cervello parte tutto. Quindi io più di chiunque altro sento l'esigenza di praticare questa attività eh, e che aiuterà tutti, sicuramente, tutti quanti noi, a, a vivere con uh, grande piacere e soddisfazione alla nostra conversazione. Grazie a tutti.